ragazzi come potete vedere sono sola e sto passeggiando per le vie della nostra città perché qualche giorno fa mi è venuto in mente che abbiamo completamente dimenticato un importante evento che accade purtroppo lo stesso giorno del compleanno del papà di Vanessa e Anastasia quindi eravamo tutte concentrate per il compleanno del papà di Vanessa e Anastasia poi c'erano anche le loro cuginette eh, Isabella ed Aria e quindi mi sono dimenticata di una cosa importantissima di quel giorno che eh, riguarda Anastasia. Allora stamattina cosa ho fatto? Ho portato le bimbe a scuola e mi sono avviata per l'acquisto di tutto quello che poteva essere necessario per fare questa festa e festeggiare questo evento. Quindi adesso torno a casa, sto tornando a casa, scusate il fiatone ma sto camminando da mezz'ora. Tornerò a casa, aspetterò di andare a prendere Vanessa e Anastasia e poi dovrò distrarre Anastasia in qualche modo e farmi aiutare da Vanessa per allestire la casa e festeggiare. Finalmente, non vi dico cosa, voglio che sia una sorpresa anche per voi, questo evento. Come potete vedere qua ci sono i sacchetti dove all'interno ci sono delle sorpresine. Hours later. Ciao ragazzi, oggi quella della mamma è andata a girare la macchina della mamma e infatti il carrozziere per essere aggiustata infatti stamattina ragazzi vero che ho fatto un piccolo video vi ho detto che ero a piedi che stavo camminando da mezz'ora per questo motivo allora Anastasia è uscita dall'asilo adesso andiamo a mangiare qualcosina col papà al Burger King, al Burger King perché non abbiamo ancora mangiato lei sì, sì. ma noi no e mi raccomando mangiato oggi? La suga prima io finita, poi Cudia. Bene, bravissime. Mi raccomando, shh, non dite niente ad Anastasia di quello che vi ho detto stamattina. Devi dire qualcosa? Sì. Cosa? Sapete che Cudia, quando uscirà ancora, va subito a casa. Subito. La salutiamo Cudia? Okay. Allora, noi andiamo a mangiare qualcosina al Burger King e magari facciamo un piccolissimo video anche lì. E Ci vediamo papà poi dopo. E il papà. E il papà. Vediamo il ma che bel gioco c'è? amore Guarda, Wow! Ma è nuovo questo giochino al Burger King, non c'era prima! Fare? Sto è fantastico! Che bello! Iniziamo il gioco! Ah, inizia lei! Livello il 4. 4! Wow! sei pronta? sono dei monster Cosa amore bellissimo hai trovato una gemma amore visto che tu avevi già mangiato all'asilo cosa hai preso? il gelato al cioccolato che però hai mischiato tutto ed è diventato di questo colore è buono è buono? sì grande cos'è la mamma la mamma mangia l'insalatona con il con il pollo croccante aspettate se riesco ad acchiapparlo eccolo qua, eccolo qua. Questa insalata è buonissima, l'ho scoperta da poco e ne vado matta. Buon appetito. Mm. Ok ragazzi, io e Anastasia, la vedete cosa sta facendo? Sta facendo un riposino. Peccato che dobbiamo andare subito a prendere Vanessa. E poi magari un riposino ve lo faccio io perché tutta la mattina che corro, che vado in giro. Sorpresona. A dopo. Arrivata Vanessa che è tornata da scuola e sta facendo merenda. Volete sapere con che cosa sta facendo merenda Vanessa? Cos'è? Con gli omogenizzati. <ride> Perché a loro piacciono tantissimo. E quindi al coniglio. Al coniglio, al manzo. E quindi io glieli compro ancora e li mangiano così per merenda. Allora, bimbe... Hai già sporcato tua sorella? Si è sporcata, si è sporcata. Vi devo dire una cosa, stamattina, forse come ho già anticipato ad Anastasia, non mi ricordo, sono uscita. Sono uscita e ho fatto una commissione. Perché mi è venuta in mente una cosa: cioè il 15 aprile Vanessa, tu ti ricordi che giorno è? No? Il compleanno di yeah che bianca il compleanno di papà il 15 aprile è stato il compleanno di papà ve lo ricordate che abbiamo festeggiato eh, con sì. c'erano anche aria e isabella solo che il 15 aprile succede anche un'altra cosa cioè, quindi ragazzi ragazza. se volete andate a vedere che, che cosa succede il 15 aprile ci sono gli onomastici giusto in questa famiglia L'unica che festeggia l'onomastico è Anastasia e io mi sono dimenticata che il 15 aprile era il suo onomastico, perché eravamo presi dal compleanno del papà. Poi avevamo gente in casa, insomma mi è passato di mente L'altro giorno mi è venuto in mente Ti ricordi Vanessa che te l'ho detto? L'ho detto a Vanessa, gli ho detto Ma sai Vanessa che ci siamo dimenticati L'onomastico di Anastasia? Perché io mi chiamo Romina e non ho l'onomastico Vanessa non ha l'onomastico Daniel non ha l'onomastico E papà William non ha l'onomastico L'unica che festeggia l'onomastico è Anastasia Ed è lo stesso giorno di nascita del suo papà Vabbè per farla breve Ho deciso di festeggiarlo anch'io Questo onomastico sì, ragazzi! Anch'io ero capace da piccola, vediamo? Vabbè, comunque per farla breve, stamattina ho fatto degli acquisti per organizzare questa festa, la piccola Anastasia. Poverina, poverina, ma no! Solo che vi devo dire una cosa, e cioè che mi manca ancora una cosa che non ho potuto prendere. Quindi arriverà forse più tardi e sono un pochino stanca, sono un pochino stanca perché stamattina non avevo la macchina, sono andata in centro, ho camminato tantissimo, poi sono andata in ufficio da papà a piedi dal centro perché lui era impegnato e non poteva venirmi a prendere e adesso vorrei andare a fare un piccolo piccolo riposino, ok? Un piccolo riposino La dottoressa Anastasia, Anastasia! Ascoltami Adesso la mamma è stanca E vuole andare a fare un piccolo riposino Ok? Ok Hai capito cosa ho detto? No Che sono stanca No voglio dire io Che sei stanca a dormire Ok voglio andare a fare un riposino Non una grande dormita Mi voglio riposare 10 minuti così mi ricarico Tu Vanessa per favore Bada tua sorella Hai finito di far merenda Togli quel cucchiaino dalla bocca ho fame. Hai ancora fame? Vabbè, mangia qualcosina e poi quando mi alzo... Non litigate, per favore, ok? Promesso? Promesso? Quando mi alzo, vediamo Buongiorno. se quella cosina che manca è arrivata e oggi è la giornata dei veri. sì, deve arrivare oggi. Sì, deve arrivare oggi, forse, e poi procediamo con la sorpresa ad Anastasia, va bene? Io vado. Ciao. Mi raccomando, vado a riposare un pochino e poi ci vediamo dopo con una sorpresa. Ciao! Wow. Ciao. Dai, dai, Vanessa mi raccomando, Vanessa sì. mi raccomando, occupati di tua sorella. E sapete una cosa? Che non vi dico mai? Non mangiate e non bevete niente. Sì. Ok. ciao! Okay. Ciao bimbe. Ciao. Ciao. Guardate come sta vestita, bene ragazzi. Eh sì. Vanessa. Sì, sono qua, ciao, ciao. Ma Anastasia, cosa bisogna giocare? Non sì, so giocare con i Ok, non ci sei laggio. No, ci sei laggio. Ok. okay. okay. Allora. allora Mamma mia! Sono un pochino imbranata a fare il piatto. È pronta la mano, Aspetta. No. Gira il braccio e fa te pure io. adesso andiamo in... Aspetta Possiamo fare uno scherzo alla mamma ma quale? possiamo incatenare la mamma alle mani e ai piedi sì andiamo ok se sono due e questo e dai dai dai dai dai There, two, three, Come mm on. -hmm. Ma che cavolo? Ma che è? Ma che cavolo? cosa è successo? Bambine! Bambine, non è senastasia! <ride> Ma è stretto! Ma cosa ci fate? Guardate! Che cos'è sta roba? Cosa mi avete bene, fatto? Bene. Sono strettissime e mi fanno male infatti la fate Anastasia e quindi cos'è questo? Uno scherzo? Sì. Perché? Ma bambine ma io dovevo dormire, volevo riposare adesso <ride> <ride> Sei una porta Sei una polva <ride> bimbe ascoltatemi dove siete? Wow. Io non, non vedo lo no. nessuno qui, io non riesco a muovermi. Allora, allora. A parte che tra un po' muoio perché non mi circola più il sangue sulle gambe. Ma dovevo prepararvi la festa. E conciata così non posso preparare nessuna festa. Allora, ciao, noi ci contiamo. Ciao. Ciao. ciao. Eh, la festa era per te. Non Vabbè, bello. ciao. No, dai, non fate così, mm. Dimmi, dai, vengo prego dai no, no. ma fa, fa malissimo ce la fai fa. no non mi toccare che tu mi fai cadere malissimo puoi... ma non sì. ma mi toccare non mi toccare che la tua festa è saltata no, sì. non avrai più nessuna festa dai bambine devo andare giù devo bermi un caffè allora andiamo poi però quando siamo giù mi, mi, mi smanettate no ok la tua festa è saltata Te okay, lo dico già va bene Anna, ah, no. ah, cosa faccio? Ciao, io vado. È impossibile. È impossibile. Deliziosissimo. <ride> <ride> <ride> Aspetta. Guarda che i cavi se lo ria. Passati. Io sì. Sono <ride> <che> non scendere. <ride> ok, ciao. Ciao. Questa ciao. me la pagate, eh, non lo dico già. Ciao. Ciao. Beh, con È inutile che lì perché la tua festa è saltata. Ah, ma perché me ne frega? Tanto non la volevi ah, ah, non la volevi non la festa? Solo ah, volevi solo ammalettarmi! Ma guarda che se mi ammanetti non c'è più chi ti lava, non c'è più chi ti, chi, chi ti stira, non c'è più chi ti prepara da mangiare e soprattutto non c'è più chi ti orme con te. Piedi. ah ma si toglievano così Sì quindi anche queste <ride> quindi anche queste no! ah, che folle siete delle folle siete delle folle siete delle folle vabbè mamma visto che ti sei smanettata andiamo già a preparare la testa e eh, no, no, no no no no no no mi dispiace, ma.. Dopo quello che mi avete fatto Sarà uno scherzo, quello che volete Ci devo pensare su Tante tante volte prima di decidere Se farti la festa oppure no anche Perché tu mi hai detto che non te ne frega niente Nella festa Guarda, un gattino Ani Guarda Dove? Flori, guarda bene che c'è Guarda Che bello, ma io lo vedo, tu lo vedi Che bellino Andiamo a Vane, andiamo. Ciao Voni! Ciao Vane! Ciao ciao! Prossimo video, eh! Ciao! Se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale! Attivate la campanella! <ride> e lasciate un la pollicione in su! Com'è possibile che queste manette si slegano da sole e a me sono venute due caviglie grosse così! Vabbè ragazzi, come ha detto Anastasia, se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete un pollicione in su. E forse se ne avrò voglia, se mi passerà questo scherzo terribile che vi hanno fatto, faremo la festa ad Ani. Ok, ad Ani, ad Ani, ciao ragazzi, a Anastasia. Ciao ragazzi tutti, vi saluto. E in questo video iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e, e lasciate, lasciate un bel, bel like a questo video. video! Nel video! caso in cui non l'avevate ancora ciao. capito, eh. Ciao. ciao!